L'Italia è la patria della dieta mediterranea, è ovvio e scontato quindi che tutti noi italiani la conosciamo alla perfezione e seguiamo i suoi dettami, giusto? Forse non è proprio così.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 È un peccato quindi che venga spesso confusa con un altro tipo di dieta, la cosiddetta eh, Western Diet, la dieta occidentale. Eh, storicamente la dieta mediterranea è nata, eh, qui in Italia è stata codificata, qui in Italia nel secolo scorso, da Ansel Keys. È quindi importante che noi italiani sappiamo effettivamente eh, che cosa sia e... Come valorizzare al meglio questo tipo di alimentazione. Il fatto che sia di origine italiana che fosse stata studiata per la prima volta qui in Italia fa sì che molti prodotti tipici italiani vengano effettivamente eh, annoverati all'interno della dieta mediterranea. In realtà la pizza, il vino in quantità tali da essere anche magari dannosi non sono parte della dieta mediterranea. Eh, Ansel Keys eh, è vissuto nella provincia salentina per circa una quarantina d'anni ehm, nella seconda metà del XX secolo e ha potuto vedere come si alimentavano quei contadini, quella popolazione rurale eh, dedita soprattutto all'agricoltura che eh, appunto faceva largo uso di prodotti vegetali, poca carne e soprattutto eh, pochi prodotti troppo elaborati. È una dieta semplice, frugale, derivata appunto dall'abitudine contadina del secolo scorso e potremmo dire che è una dieta plant-based, ovvero basata soprattutto sui vegetali. La base infatti della dieta mediterranea riguarda prodotti vegetali e poi si aggiungono modiche o addirittura scarse quantità di prodotti animali. Al giorno d'oggi abbiamo elaborato eh, la cosiddetta piramide alimentare mediterranea ci permette a colpo d'occhio di capire bene o male quali sono le porzioni, quali sono le quantità da consumare per ogni tipo di alimento. L'ultima versione risale al 2016 ed è stata elaborata dalla IFMED, la Fondazione Internazionale per la Dieta Mediterranea. Vediamola insieme. Ecco qui la versione più aggiornata della piramide mediterranea. Come dicevo, lo schema è pensato per dare l'idea, a colpo d'occhio, delle quantità suggerite dei vari tipi di alimento. Però, partendo dal basso, ci si accorge che non si parla solo di alimenti. Vediamo figure sportive o a riposo, vediamo una tavola in bandita, e qualcosa che va a rappresentare la cucina casalinga. Anche questo fa parte dello stile mediterraneo. Avere una vita attiva e il giusto riposo, riconoscere il valore della convivialità e consumare prodotti tradizionali è qualcosa che da sempre la dieta mediterranea sostiene e consiglia. Il primo gradino è composto dall'acqua si consiglia di non trascurare l'idratazione. Per quanto mi riguarda, io consiglio sempre di bere abbastanza da non avere mai sete. Subito sopra abbiamo prodotti vegetali su cui possiamo dire che si poggia il resto della dieta: frutta, verdura, pane, pasta, cereali in chicchi, olio d'oliva. A sinistra potete vedere i consigli di frequenza. Questi prodotti sono consigliati a ogni passo principale, quindi sì, pasta, pane, riso e tutti i cereali. Possono essere consumati anche quotidianamente, anzi dovrebbero esserlo. Il terzo gradino, ancora prodotti vegetali, ma siamo passati nei consigli quotidiani, non più due volte al giorno. E troviamo spezie, gli odori, i legumi, la frutta secca, le olive, cose un po' più particolari che non c'è bisogno di consumare con alta frequenza, ma comunque importanti. Sempre una volta al giorno si consigliano un paio di porzioni di latticini, preferibilmente a basso contenuto di grassi. E solo a questo livello vengono inseriti i prodotti di origine animale. Come vedete la dieta mediterranea è soprattutto vegetale. Salendo ancora più in alto troviamo i gradini con gli alimenti con consumo settimanale a rotazione. Tra questi vediamo le carni bianche, le uova e il pesce. Più in alto le carni rosse lavorate. E infine in punta troviamo i dolci. In questa versione della piramide si fa vedere anche una parte laterale che mostra il consumo di risorse, l'impatto ambientale che hanno i vari tipi di alimenti. In questo modo risulta chiaro che i consigli alimentari della dieta mediterranea seguono anche una gradualità di impatto ambientale. Più si va in alto e meno alimenti si dovrebbero consumare di quel tipo, così da limitare l'inquinamento e lo sfruttamento di risorse. Quindi la vera dieta mediterranea prevede frutta, verdura e cereali come base. Questi alimenti dovrebbero essere presenti in tutti i pasti, eh, voglio sottolineare l'ovvio, pasta e pane sono cereali, quindi non vanno demonizzati, non bisogna dire eh, la pasta fa ingrassare oppure il pane mi fa male. In assenza di patologie possono essere consumati senza nessun tipo di problemi, anche a pranzo e a cena, perché sono alla base della nostra dieta mediterranea. Anche gli altri cereali ovviamente possono essere consumati, il riso, il farro, l'orzo, la spelta, l'avena, la segale... Eh, è bene comunque variare in modo tale da avere più risorse possibili. Anzi, se eh, consumiamo alimenti un po' più rari, e cereali che non sempre sono presenti sulle tavole del, delle persone, eh, abbiamo un vantaggio perché casualmente eh, più eh, il cereale è particolare e più è nutriente. Sulla piramide alimentare sono basate anche le linee guida per una sana alimentazione che sono state revisionate eh, recentemente, l'ultima versione è uscita l'anno scorso, eh, di cui sto facendo anche un riassunto su Nutrizionista Brescia. Eh, in queste linee guida viene spiegato effettivamente come mettere in pratica i consigli della dieta mediterranea e soprattutto perché, anche dal punto di vista salutare. Ora, abbiamo detto e ripetuto che la dieta mediterranea si, si basa su prodotti vegetali. Questo ha un lato positivo e un lato negativo. Il lato positivo è ovviamente dal punto di vista della salute. Eh, mangiare su base vegetale apporta molti vantaggi per la nostra salute e questo lo sappiamo da sempre. Eh, il lato negativo invece è che non tutti sono eh, disposti a seguire i vari gradini della piramide. Eh, abbiamo detto prima che la dieta mediterranea è spesso confusa con la western diet, con la dieta occidentale. In realtà è perché questa dieta è molto più pratica, molto più veloce, ehm, è molto più facile andare a eh, mangiare un alimento pronto eh, di cui non sappiamo gli ingredienti ma che comunque ci mettiamo 5 minuti a preparare oppure farci un panino eh, in un fast food, magari con bibite e eh, patatine, che ci sfama, che ci... Eh, soddisfa, però non è salutare, e questo però molto spesso è confuso con eh, le buone norme della dieta mediterranea. Alimenti come panini del fast food, patatine, bibite casate non fanno parte della dieta mediterranea. I superaccolici non fanno parte della dieta mediterranea. I cracker, i grissini. Sono alimenti facili da usare, che ci soddisfano, ci tolgono la fame, ma non sono salutari, non fanno parte della dieta mediterranea. La dieta mediterranea è una dieta semplice, frugale, non è compatibile con un hamburger da fast food o eh, costolette in salsa barbecue. Gli alcolici sono compresi in quantità moderata nel rispetto delle tradizioni locali e delle religioni. Eh, le bibite gasate, le bibite zuccherate non sono comprese nella dieta mediterranea la pizza è semplicemente troppo ricca, non fa parte della base della dieta mediterranea tutti questi alimenti rientrano nella cima della piramide alimentare devono essere consumati raramente ecco perché eh, dicevo all'inizio che gli italiani si possono confondere quando si parla di dieta mediterranea, perché ci sono tutti questi elementi che eh, possono eh, aver influenzato la loro alimentazione e eh, che non fanno parte della nostra tradizione, non sono parte di quello che eh, 50 anni fa vedeva Ansel Kiss eh, come alimentazione frugale. Noi abbiamo un passato da contadini che hanno un'alimentazione soprattutto basata sui vegetali che mangiano carne bianca e pesce in modiche quantità, e che il giorno di festa mangiano anche la carne rossa, ma non così spesso, non così frequentemente. Questo è il segreto della dieta mediterranea, questi sono i motivi per cui è considerata patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO. È una delle pochissime diete ad avere effetti benefici riconosciuti praticamente da chiunque. Quindi cerchiamo di avere sempre in mente la piramide in modo tale da preservare la nostra salute. Beh, questo è tutto. Se hai dubbi, domande o anche osservazioni da farmi, lascia pure un commento qui sotto, senza problemi. Se ti piacciono i miei video, segui il mio canale. In descrizione trovi tutti i miei contatti. Noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti!